Grazie Presidente, mi fa piacere anche aver incontrato il favore dei colleghi. Sarò rapidissimo visto i tempi, questa mozione va in realtà a ribadire eh, una norma, un articolo in particolare che avevamo introdotto già nella delibera di luglio dello scorso anno che andava a sostegno delle attività eh, di eh, ristorazione, eh, semplificando e cercando di aumentare la possibilità di occupazione di suolo pubblico e quindi di eh, poter eh, mettere dei tavolini alla esto con questa mozione, richiamando questo articolo, andiamo a chiedere al, al sindaco e all'assessore competente di eh, realizzare delle vere e proprie eh, aree pedonali temporanee, anche per fasce orarie, per poche ore, eh, magari a pranzo o a cena, così da consentire ai quei ristoranti, anche a quei ristoranti che non hanno la possibilità di, eh, di avere eh, tavolini all'esterno, di eh, poter competere in maniera eguale eh, con, con, con chi ha questa possibilità. Quindi eh, sulla scorta tra l'altro di eh, tanti esempi, anche foto che si possono vedere eh, in rete di quanto già fatto a New York piuttosto che a Londra, si tratta di… Eh parti di strade eh, in cui in determinate fasce orarie si eh, consente eh, l'occupazione solo pubblico quindi l'installazione eh, installazione dei tavolini eh, ai ristoranti anche eh, non prossimi diciamo così a, a quell'angolo a quel pezzettino eh, di strada e questo secondo me secondo noi è una misura molto importante perché consentirà alla imminente riapertura di poter partire, diciamo così, tutte le attività eh, di ristorazione dalla stessa dalla stessa dallo stesso punto, insomma, in sostanza. E quindi ecco, questa è in sostanza la mozione, mi auguro che ci sia eh, un ampio consenso e poi soprattutto, ovviamente, anche personalmente con la mia commissione restiamo a disposizione eventualmente per col supporto dei municipi individuare le aree più eh, idonee a tale scopo. Grazie.